Allora, eccoci qua, grazie carta, penso di essere connesso, i secondi hanno cominciato a secondare, ciao a tutti, penso che mi sentiate, eh, grazie carta, bellissimo, bellissimo sound, grazie a tutti quelli che hanno suonato prima, mi sentite? Oh, grande, grande, grande, grande. Bene, per l'occasione ho pensato di, di leggervi un mini, un mini diario e non ciò leggio, vabbè, eh, comunque, leggio. Giorno 1. Devi ballare la fermezza. Finché avrò bisogno di prove per credere, eh, non mi metterò mai alla prova. Sapere la strada non è conoscerla. Non agire, non praticare solo a patto che funzioni. La psiche è materia e la materia è dentro e dentro è il conflitto. Se chiedo, non sono nell'attimo. Se ci pensi, ti frega. Cammina senza garanzie di arrivare. Non iniziare solo se hai la certezza di arrivare. Non marginare il male, il dolore, la paura, la follia, l'illogico, il torto. La felicità senza ragione. Che cazzo ridi? Sono i tuoi giudizi da attraversare. Hai avuto bisogno di uno stipendio per dare senso alla tua natura. Ma se ci credi, funziona. Sì. Sono ciò in cui credo. Ciò da cui scappo. E il titolo è sempre il finale. Sono nessuno fino all'ultimo. Avere è l'illusione di essere. Solo quando mi accorgo di dormire posso svegliarmi. È nella mente che ti crede di morire, è con la mente che puoi evadere. Comincia dall'ultima goccia di scorta. Apri gli occhi prima dell'alba, allora sarò il primo me stesso. Fuori i secondi. Giorno 2. Biodiversità è collegamento. Omologazione è sonno. Modello una corazza per difendermi e mi ritrovo all'esterno di quel rifugio perché il nemico è dentro e non riesco ad entrare finché lui non esce. Più costruisco per dimostrare e spiegare me stesso al mondo, più devo difendere l'immagine creata per seguire una coerenza ormai dettata dalla morale del normale. Più mi difendo, più sono io stesso ad attaccarmi perché primo a non credermi proietto fuori ciò che ho dentro dando ragione all'inganno della mente per non accettare la più arida delle realtà. Ciò che ho partorito è un'illusione fino al minimo dettaglio per convincermi a non guardare dentro. Accettare chi sono senza aspettare conferme altrove svelerà la porta allo sconosciuto che sono. Un viaggio di scoperta dove nulla si inventa di nuovo... Non sono un prodotto da consumare, ma un bene comune da donare, come la sincerità, priva di etichette. Non scelta da scaffale, ma frutto da cogliere. L'essere non è altra scelta che essere. Giorno 3. La libertà è come il silenzio, non è una parola. Non temere di testimoniare per i tuoi sogni con la vita. Di affermare che sono veri. Non temere di conoscere la realtà, ma non anticiparla. Continua a difendere il mio passato e ancora cerco il colpevole del mio presente. Così davanti ti trovi solo doveri. E doveri. Lo sbaglio è non fare per paura di sbagliare. Sbagliare è fare per paura di essere nel giusto. E quindi solo. Se mi danno da mangiare, sono appeso ad una pompa sovvenzionato, mantenimento innaturale cui hanno tolto il diritto di morire. Ci vuole tutta la vita, ma voglio morire sveglio, vivo, guardandola in faccia, senza paura. Il conflitto di territorio è perché non sono in pace con me stesso. Devo proteggermi da minacce che proietto fuori. Più mi difendo, meno apro me stesso e meno mi accolgo. Smetto di difendere i miei sogni. E comincia a chiamarli realtà. Non devo servire ciò che ho sempre sognato. Non devo sognare ciò che ho sempre vissuto. Perché sia reale il sogno va ucciso. Non sarà più una credenza a tenermi inchiuso in un castello. Oggi rinasco nudo, privo di uniformi al servizio di aspettative, altrui, da me etichettate. I sogni non si programmano. Né si conoscono in anticipo, per quanto raccontati e manipolati, i sogni si muoiono. Sognare è la scienza dell'attimo lungo la vita, che più cerchi di ricordare e meno vivi. L'illusione si chiama tempo, l'essenza si chiama adesso. Sono nato per il nulla, essere vivi è la sola possibilità che sei per nascere. Che ora è? È ora. Giorno 4 Chi devo essere? Chi volete e aspettate che io sia Non vi tolgo gli occhi di dosso Finché mi guardate, io vi vedo Questo non è la vita È un palco vero Non si recita Me ne sbatto di copioni, libri sacri, comandamenti Non vi voglio intrattenere, siete liberi Andate Andate, ma... Ma dove che non siete mai entrati? Non vi svegliate perché non sapete di dormire. E ora credete di poter fingere il sonno per non vedere. Giorno 5 Diventare o essere? Divento perché sono. Se sono, divento. Se non diventi, cosa aspetti a essere? Quando smetterai di scappare da te stesso? Piccola lucetta la bastarda. Ti nascondi al sole per oscurare la luce che hai dentro. Mi guardi, sono nudo. No, nuda è la tua vergogna, che sama non ti lascia entrare. Ogni io non è mai se stesso, ma riflesso di un pensiero pensato. Giorno 6. Non raccontare. Sì, l'adesso non è legge, ma se lo vivi, ti liberi di ogni sentenza. Giorno 7. 14 febbraio 2014. Adesso ciò che vi vado a leggere lo dedico a tutti gli amanti, a chi si ama, e che in questo periodo si vede diviso fisicamente e si vede solo diviso. O oh, mi sembra di essere conte a tutti gli amanti, che il mio vivere sia vivere, non diviso tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, non fare collegamenti, tutto è già collegato, scollegati da te stesso per accendere la realtà, l'inganno della mente è farti credere che non esiste, che sei tu a pensare, il presente è parola per parola, colore per colore, silenzio per silenzio, Fino ad essere dove sei. Se non valesse la pena, non amerei. Se non amassi, non varrebbe la pena. Ciò che ci circonda è solo la notte, ed è anche ciò che ci libera. Non si può lavare l'anima se non si accetta lo sporco, e quando accetterei lo sporco, non avrai bisogno di pulirla. Per non fuggire, fuggi dalle abitudini. Maestri sono i bambini, maestri sono i pazzi. La poesia non cerca, si lascia trovare. La chiave di lettura della realtà è non dare per scontato che ci sia una porta. La porta della realtà è non dare per scontato che ci sia una chiave. La chiave può essere vecchia, la porta può essere già aperta. Più cresco, più lentamente le ferite fisiche si rimarginano. Più cresco, più rapidamente le ferite dell'anima si rimarginano. Non sempre crescere è andare avanti. A che serve vivere un solo istante di più se continuiamo a non svegliarci, dammi la mano, entra con me, ti porto dove non si tocca. Il dono più grande è donare all'altro la sua libertà, se c'è un talento è quello di liberarlo. Vinci te stesso, se smetti di difenderti. Il nome che mi do non è il mio essere, la libertà non è dove la si vuole rinchiudere. Quando smetti di cercare profitto, cominci a dare dei tesori nascosti. Con te ho voglia di ridere, non con la bocca, da ogni cellula e respirare da, da tutto il corpo. Non sei tu a dover fare i conti con la realtà, smetti di fare i conti e comincia a risultare. Ovunque sei, non mi serve saperlo. Sei ovunque. Da lontano l'amore deve essere ancora più vicino per continuare a vivere. Il mare nasce da quando la goccia comincia a scavare. L'essere umano comincia ad amare non appena lascia andare. Sei libero se non cerchi un modo per scappare. Esci con te stessa come fosse sempre il primo appuntamento. Sei la tua amante, la sposa, l'amica e madre che hai sempre cercato. Divertiti come fossi la tua donna. La vita vede a pelle, mai ho sentito dire. E il succedere diventa accadere. La risposta è non aspettarla. Nella vita non si va mai al sicuro. La vita non è dentro una cassaforte. Vivere? Non è una combinazione. Immaginare il seguito è sentirsi seguito. E quando non va come vorresti, creare la possibilità di rinascere e liberare l'anima da lo Ciò di chi più buono puoi portare alla tua natura e di attraversare ogni vergogna, sei presente alla porta. La natura non si vergogna. Vergognarsi è artificiale. Un artificio che spegne ogni fuoco. L'azione dell'essere non ha fretta né esitazione. La seconda possibilità è solo un'abitudine. Vivere è essere nell'accadere senza farsi trascinare. L'affetto per la causa non è indebolito dalla forza cruda dell'effetto. Per vivere devo essere la causa della mia vita. Il diritto ad esistere lo dobbiamo al tono della vita. Scattiamo questo presente. La musica è un'emozione. Anche su so ti la sento. Ti ho sognato, ti ho sognata senza dormire, mi hai aperto gli occhi, è nel non sapere la più grande prova di coraggio, a volte cosa nostra è casa nostra, per essere presente al percorso non devo essere presente alla ricompensa, le persone per le quali ti affermerai saranno quelle meno grate, fai per nulla nessuno, amare è la sola che non mi possono impedire. Si comincia ad amare quando ci si allontana. In realtà, se non ti fai prendere dal tempo, hai tutto il tempo che ti serve. Se vuoi occuparti di te, non preoccuparti di te. L'istinto in espansione lo riconosci, è un atto psicomagico. Sono una peccatrice spirituale. Ama ah, come vorresti essere amata. Lasciati amare come mai amaresti. La vita insegna che le ripetizioni si pagano. Alla sorte vanno aperte le porte perché esca. Cercati con lo scopo di perderti. Siamo gli alberi che danno vita al... che danno voce al vento. Il buio che mostra la luce. Gli attriti che scolpiscono l'anima. Agli amanti. Scusate, saranno le cipolle. Dalla mia home studio per lasciarvi. O oh, vi lascio, visto per lasciare, vi lascio con questa a tutti. Possibilità. Anch'io vi, anche io ti amo, Mavi. Grazie a tutti. Possibilità. Che non sia mai successo. Non significa che non possa accadere. Che sia sempre accaduto non significa che di nuovo debba succedere. Il cielo non ha limiti, solo il mio sguardo e le possibilità che io gli do. E voilà. Grazie di questo trittico, grazie per avermi ascoltato puntualissimo alle 9 e 21.15, 2020, 22 marzo. Lascio la parola, il video, la diretta all'amico e maestro Luciano Menotta che ci delizzerà con la sua voce e le sue note, buona domenica, buona vita, grazie ragazzi.